Buonasera, Nunzia La Lontra e io siamo molto felici di avere con noi eh, Roberta Mazza, eh, che però dovrà eh, qualificarsi. Cos'è Roberta Mazza? Ah, sono molte cose, <ride> una però, donna. <ride> vabbè, sì, ma non l'abbiamo fatto venire quanto donna, ma quanto papirologa. Papirologa, sono una papirologa. Sono una uh, lecturer in greco-roman material culture alla Università di Manchester e mi occupo appunto della nostra collezione Rylands, che è una collezione molto importante di papiri. Benissimo. Ma Manchester City o Manchester United? siti per sempre ah, va bene, siamo <ride> allora, siamo d'accordo allora eh, ma, eh, oltre a essere eh, papirologa eh, Roberta Mazza fa parte di quella schiera insomma di italiani expat, qualcuno li chiama anche cervelli in fuga ma insomma eh, su cui che sono infatti insomma una sorta di fritto misto dove c'è un po' di tutto, ci sono i precari ci sono i e invece i titolari, eh, Roberta è una di questi, anche perché, eh, diciamo, a, eh, laddove in Italia eh, le vie della ricerca seguono delle piste a volte un po' distorte, eh, in Inghilterra eh, fanno, danno invece molto spazio a quelli che sanno fare i progetti e sanno fare arrivare soldi alle università. E quindi questo è una cosa anche, anche è importante da mettere in, in evidenza. Eh, lì, nel caso di della papirologia eh, diciamo subito insomma questa volta in questa puntata di antichisti da sarà lei abbiamo messo una locandina, una cosa un po' strana insomma si, si vede un papiro e, che, e qualcuno potrebbe anche dire ma che sta zozzeria Ce lo spieghi bene di cosa si tratta eh, in questo caso si è rivelata una zozzeria che però ci ha diciamo così Fatto divertire per parecchi anni perché questo famoso diciamo così frammento di un cosiddetto vangelo della moglie di gesù che poi si è rivelato essere un falso dopo parecchi anni insomma di inseguimento e finalmente un libro scritto da un giornalista americano ariel sabari in cui si ricostruisce tutta la storia di come questo proprietario del papiro che poi anche non si dice apertamente, ma insomma è quello che mh, probabilmente ha fatto il falso, ha tenuto in scacco una serie di professori importanti, si è abbastanza giocato di una serie di personaggi di rilievo, e d'altra parte invece ci sono stati una serie di giovani studiosi, so, soprattutto coptologi, che fin dall'inizio si erano schierati per appunto un falso quindi eh, insomma è un aspetto interessante della disciplina in questo quindi sì eh, quindi insomma noi che stavamo aspettando con impazienza il nuovo papiro quello della suocera di Gesù siamo rimasti tutti un po così eh, eh, molto delusi eh, che cosa ma in, in effetti il vero problema dei papiri è che da una parte qualcuno si chiede ma che cosa hanno di bello, di interessante? Io mi ricordo anni fa, andai al Museo del Cairo, e eh, tutti andavano a vedere naturalmente i monumenti, Tutankhamon e, e poi c'era questa enorme stanzone, pieno di papiri, anche molto belli, anche molto interessanti, di varie epoche e non c'era nessuno. E, e non è soltanto perché fosse eh, così eh, una, una sala all'antica. Allora, perché invece questo interesse? Perché la gente compra i papiri, vende i papiri, falsifica i papiri, i web e non il, non il dark web, nel deep web, il web è normale? È pieno di gente che svende questi papiri, ma raccontaci un po' questa storia. Allora, diciamo che eh, negli ultimi dieci anni c'è stato un grande movimento così, di papiri venduti, rivenduti e comprati perché è apparso sul mercato questo gigante che è eh, il Museo della Bibbia di Washington DC che è stato aperto da questo eh, fondatore, grande finanziatore, il padrone di Hobby Lobby che sarebbe come un po', ma non lo so neanche che cosa in Italia, questi eh, negozi dove vai a fare, compri le cose per farti le cose da solo, non so, per la casa che uh -huh. è anche questo uh, personaggio pubblico, la famiglia si è schierata contro la legge di Obamacare, insomma è um, stata anche insomma, una famiglia che anche politicamente ha um, avuto un grosso ruolo negli Stati Uniti con questi evangelici americani per i quali appunto la Bibbia è molto importante, ma I non la... Bibbia. Sì, anche i teleperedicatori che abbiamo visto recentemente, per cui uh, si era appunto uh, preposto questa idea di fondare un museo della Bibbia che raccogliesse ovviamente tutti i possibili oggetti immaginabili con qualche connessione appunto alla Bibbia e ovviamente i papiri la fanno, uh, fanno una parte da gigante perché eh, appunto se... In teoria volessimo eh, cercare il più antico frammento, appunto, del Nuovo Testamento, nonché anche della 70. Per esempio, è ovvio che eh, può venire fuori solo da o qualche collezione con testi inediti o addirittura dalle sabbie, appunto egiziane, dove sappiamo comunque si scava di frodo. <ride> e vengono esportati attraverso vie interessanti diciamo che la turchia eh, la fa da grande poi eh, in, in paesi appunto eh, occidentali ma anche adesso questi nuovi mercati per esempio che vediamo emergere nei paesi arabi e, e così via quindi diciamo che è un interesse legato per i collezionisti solitamente a cose molto specifiche per esempio appunto ai papiri ehm, De, del, delle origini cristiane quindi questi, questo cercavano infatti in realtà li ho tenuti sempre così in scacco perché fino, a, quindi, fino adesso è il Rylands che ha il frammento All'atto all pratico quindi un papiro della Bibbia è molto quotato sì. un papiro diciamo con magari qualche frammento qualche variante di un autore greco è molto apprezzato Uh, un papiro che parla, non so, della vendita di, uh, di appezzamenti di qualche nomos, invece viene considerato come una, una cosa che, che potete studiare voi papirologi, ma non è interessante, o, oppure c'è un mercato anche in quella direzione? c'è un mercato in realtà anche in quella direzione ho poi scoperto grazie appunto a questa diciamo porta d'entrata che è stata questa famiglia di grandi acquisitori che fra l'altro hanno fatto mostre al Vaticano eh, in ah. passato quindi avete avuto anche voi contezza eh, appunto dei papiri io sono in stato... Francia in un paese laico <ride> però eh, sì sì il Vaticano ha fatto appunto esposto eh, però sì, ci sono anche, diciamo, collezionisti interessati diciamo, alla storia della scrittura, per esempio, per cui magari avere un pezzo di un certo tipo per fare tutta la gamma della collezione può risultare interessante. Poi, ovviamente, bisogna fare una grossa distinzione. Cioè, c'è un mercato lecito, eh, perché eh, se, appunto, la provenienza, la catena, insomma, è lecita, si può comprare. E c'è un mercato illecito, che è quello di cui sto parlando. Poi c'è tutta un'area grigia, perché ovviamente eh, non solo i papiri possono venire falsificati, ma la loro provenienza pure. Quindi eh, anche ah, okay. importanti case d'aste hanno prodotto in realtà documentazione eh, che eh, era falsa. Quindi... Ecco, eh, mondo allora, interessante. Beh, ovviamente quando si parla di papiri si parla di Egitto, però c'è anche il Mar Morto, quindi e, e di questi ultimi tempi la notizia di, di pretesi, eh, manoscritti, nuovi manoscritti del Mar Morto ritrovati, eh, che, cosa, che cosa si può dire? Eh, si può dire che appunto è un mondo eh, difficile, ecco. <ride> nel senso che da una parte appunto c'è eh, per esempio anche questa grande ehm, diciamo così, eh, polemica sugli ultimi frammenti, quelli, diciamo, quelli del mar morto eh, comparsi sul mercato dopo il 2000, che in gran parte anche secondo appunto recenti analisi scientifiche sembra siano appunto falsi. Poi c'è tutto eh, il problema appunto di eh, Israele dove alcune cose eh, sono permesse eh, mentre in altri paesi no, il mercato è molto di antichità, è molto più libero e in più è, di nuovo questa grande, cioè, questo grande desiderio di essere poi anche i proprietari diciamo così della storia, delle scritture no? che sono alla base un po' perché stai uscendo dal riquadro ecco, sì. sto cercando di sfuggirti eh, no, no, no, niente eh, ecco allora va bene eh, però all'atto pratico la gente che poi invece si interessa ad aspetti un po' più eh, avventurosi della cosa, e come si trovano i papiri? Beh, un tempo c'erano proprio i mercanti eh, di papiri eh, adesso ad esempio in Egitto come si come vengono ritrovati se scavando un papiro che cosa si fa si si raspa nell'immondizia o ci sono dei criteri archeologici eh, leggermente più precisi rispetto a quelli di un tempo Beh, adesso ovviamente eh, diciamo che eh, chi va a scavare in, in Egitto scava scientificamente non solo per trovare i papiri come per esempio facevano per Grenfell e Ant e, e altre spedizioni in cui veramente quello che importava era raggiungere il papiro tutto il resto, diciamo così, veniva documentato anche in modo uh, più approssimativo. Adesso chi eh, scava, scava per scavare appunto un sito, quindi c'è molta attenzione al, uh, a dove e come vengono ritrovati ed è un mondo molto diverso da quello del passato. Infatti in realtà molti uh, papiri che noi studiamo adesso ci arrivano diciamo, sui tavoli delle biblioteche privi del contesto archeologico e questo è grave perché in realtà uh, noi non riusciamo a capire fino in fondo un oggetto scritto che è pur sempre un oggetto senza sapere eh, dove è stato trovato, come è stato trovato, perfino in quegli scavi appunto di Grenfell e Hunt, che in fondo erano queste discariche antiche, sarebbe stato molto più interessante sapere molto di più e di quello che comunque ci hanno lasciato. Nel caso poi appunto di pezzi comprati sul mercato eh, ormai è stato anche proprio dimostrato che molte volte quelle poche notizie che un mercante dava erano poi storie inventate per compiacere perfino questi compratori occidentali, no? con queste storie delle grotte, delle tombe che insomma alla prova dei fatti eh, lasciano molto il tempo che trovano. Eh, bisognerebbe anche spiegare che eh, comunque eh, il mondo della papirologia non è come si può immaginare guardando i film di Indiana Jones, perché eh, insomma i papiri sono scritti su papiro si scrive in tante lingue, per cui eh, ci sono le varie lingue egiziane, ci sono il, il greco e anche un po' il latino, il copto, naturalmente, ma anche l'arabo. Ma tutto insomma, fino a, fino a quando si è continuato a scrivere su papiro? Fino a che secolo? Eh, fino all'età medievale, adesso addirittura ci sono certi documenti della, della Chiesa nostra, cioè dai papiri ravennati, che insomma sono eh, molto, molto tardi. Quelli si sono di VI secolo, ma in Egitto cioè, fino, a, fino a che periodo? Cioè sotto i mamelucchi si scriveva su papiro oppure si utilizzavano altri supporti? No, poi è stata introdotta la carta, perché come eh. sappiamo la carta nostra, diciamo così, quella che usiamo adesso è stata, fra virgolette, inventata, diciamo così, uh, dai cinesi che poi, e poi gli arabi hanno trasformato eh, la produzione e noi abbiamo imparato dagli arabi, insomma, questa nuova forma di carta. Però c'è stato un periodo, diciamo così, di... Convivenza tra, i mali, tra questi materiali scrittori, ma pare eh, che appunto nel corso del eh, tardo antico ci siano stati anche proprio dei, dei cambiamenti climatici che abbiano compromesso eh, la produzione di quel specifico tipico, tipo di. Eh, pianta di papiro grazie alla quale si produceva appunto questo eh, no no ma questo è interessante anche per dimostrare che ogni tanto qualche cosa distruttivo di lo presentiamo anche noi e non soltanto le solite facezie a cui siete abituati ma adesso torniamo a un discorso più, più serio e, eh, quanto si guadagna a, falsi a falsificare un papiro è eh, una bella domanda si può guadagnare eh, dalla, gra da dalla grandezza del papiro perché immagino che un papiro francobollo sia meno interessante eh, eh, chi lo sa appunto eh, non sappiamo quanto avrebbe potuto guadagnare per esempio questo eh, proprietario del frammento della suocera di Gesù che tu menzionavi prima però se gli fosse andata dritta avrebbe, sarebbe riuscito probabilmente a guadagnare un bel po' di soldi nel senso che ed è piccolo, perché è un piccolissimo uh, frammento. Quindi cioè, più facile da trasportare. Ma in, in realtà sì, a parte questo, cioè la falsificare un testo lungo, a mio, a mio modesto avviso, è veramente difficile, se non impossibile, su papiro, perché hai bisogno di un supporto, comunque di un grande supporto eh, genuino, cioè antico, perché adesso le, le, se no alle analisi scientifiche non si potrebbe appunto superare la prova, e, eh, e, e mentre sì, ci sono dei papiri con un verso bianco, eh, non sono mai troppo estesi, quindi sarebbe molto difficile. Il prezzo lo fa il mercato, e il mercato è bizzarro, come dicevo prima, cioè a un certo punto ti può comparire un grandissimo collezionista con i miliardi alle spalle come signor Green che ha comprato eh, pezzi con dei prezzi eh, giganteschi appunto, e però poi ci sono anche quelli che vendono su internet piccoli frammenti senza significato oppure appunto falsi, chiaramente falsi all'occhio dello specialista, che però hanno un mercato e vendono anche per centinaia di dollari. Uh, quindi è strano, è un mondo strano anche quello di chi compra uh, questi frammenti. A, a volte a, mi, mi contattano per email chiedendomi ovviamente pareri, se un, un papiro che è su Uh, ebay sia falso o vero, io solitamente non do appunto... Uh, su ebay do... addirittura? Sì, sì, su ebay. Beh, è tramite in realtà ebay che io sono venuta in contatto con una rete appunto di um, uh, dealers, di um, gente che spacciava papiri <ride> um, in, in, in maniera anche interessante e, e cospicua anche ai Green, eh, e che appunto è una rete che eh, ha una base senz'altro in Egitto e che però si eh, fa forza a una base poi in Turchia, dove molte cose arrivano al giorno d'oggi e da lì poi vengono spedite, eh, appunto, sicuramente in Europa e negli Stati Uniti. Beh, un, un appartamento in centro a Londra quelli della generazione boomer si ricorderanno dei famosi fumetti di Blake e Mortimer con il colonnello Ulrich che sicuramente doveva essere implicato in questo tipo di traffici ma eh, a questo proposito ecco, ci stanno ancora tante, tante cose da dire però bisogna ricordare una cosa importante che eh, Roberta Mazza e, oltretutto gestisce un sito internet, insomma una sorta di blog, ma un blog eh, di tipo molto serio, in inglese, dove racconta tutte queste storie, quindi potrà essere, potrà essere utile, si può forse indicare poi nella, nella, nel, nella chat questo eh, indirizzo, dove chi non lo conosce può andare a guardare un po' queste avventure. Allora ci chiedono Francesca, esiste un ente che censisce o di censire il mercato, che cerca di controllare esiste allora, eh, il mercato dei papieri dunque diciamo che non esiste, nel senso che esistono magari dei uh, database, per esempio quello dei carabinieri nostro, eh, oppure dell'Interpol. Ma ci sono ma... carabinieri papirologi, perché ci sono carabinieri no. storici <ride> dell'arte antica. Che... Sì, appunto parlo di questo settore, diciamo che i nostri si occupano delle nostre cose ovviamente, um, il ministero egiziano adesso è molto diciamo così um, aggressivo um, quando uh, si fanno segnalazioni di questo genere, sono si sono fatti restituire un bel po' di papiri, praticamente tutti i papiri che si era comprato a Mr. Green. Alcuni di noi hanno dei database personali, ovviamente come eh, si sa se non hai alle spalle un grosso finanziamento è molto difficile fare un lavoro di questo genere. Um, il British Museum adesso ha un progetto che è più appunto sul, la, sugli oggetti materiali egiziani ed, di altro tipo, io ho, collaboro con loro anche un po' in modo informale. Eh, però sì sarebbe il caso di censire controllare il mercato è un lavoraccio perché in realtà eh, quando vai a scavare nei cataloghi d'asta anche grossi e poi in questo mondo strano di per esempio um, Wiki, Wikipedia ha un, uh, un mercato anche quello cioè eBay è, è ormai quasi superato e poi appunto una volta che agganci questi um, venditori su per esempio ebay e altre piattaforme come anche facebook tutta la conversazione passa in realtà su whatsapp o altre chat e, e lì sai passano materiali che magari appunto il pubblico non vede cioè è un lavoro quasi infinito ho capito, beh, E quindi questo beh, se c'è qualche diciamo, vertice dell'arma dei carabinieri che sta ascoltando potremmo anche consigliarli eh, di fare eventualmente dei concorsi per reclutare giovani papirologi perché ce ne sono tanti e non, non, e non tutti hanno avuto la, la, la, diciamo, la fortuna di trovare un posto fisso quindi potrebbe essere effettivamente... A deve tantissimo entrare nell'arma dei carabinieri per aiutare... No, no. No, ma si potrebbe fare anche una fiction, insomma, ti ci vedo. Ecco, ecco no, ecco, ecco. Allora, insomma, il tempo sta passando. Io farei un'ultima domanda. Se dovessi indicare qual è il papiro più bello, preferiresti, non so, un libro dei morti egiziano oppure la Costituzione? Anna Antoniniana, o che, che, che cos'altro, che, cosa, che cosa metteresti eh, fra i primi dieci i papiri eh, che valga la pena almeno conoscere, parlarne magari in società? Ma è molto difficile fare una classifica. Diciamo che io sono molto attaccata ovviamente alla collezione che conosco più da vicino, che è la nostra, la Rylance, dove c'è in realtà questa, questo gran finale del Vangelo uh, di uh, Maria, che sarebbe poi Maria uh, Maddalena, in cui lei è un, appunto un Vangelo gnostico, in cui lei presenta, diciamo così, questi insegnamenti nascosti che Gesù avrebbe uh, dato soltanto a lei. E nella nostra pagina finale è fantastica perché in realtà c'è la reazione piccata di questi discepoli come Pietro ed altri che non possono credere al fatto che Gesù abbia dato questi insegnamenti eh, strepitosi a Maria e non a loro che sono i maschi. Ma, ma se ne parla nel codice da Vinci: Se ne parla, e la cosa eh. fantastica, è che c'è veramente eh, questo Dan Brown che non è affatto questo... Stupido, che alle volte eh, viene, no. usa veramente il nostro frammento, perché ha una, la, una traduzione, a un certo punto ci sono questi, il professore, che parla appunto di sta cosa, e c'è la traduzione del nostro, diciamo così, eh, fino a loro. Ecco. Chiedono, è... chiedono quale, quale sia il, il, il ruolo di Scotland Yard in queste indagini? Allora, in queste indagini io sì, mi sono... Nelle, diciamo che loro hanno un'unità eh, che è questa Art and Antiquities Squad, che è fatta di tre persone, tre, mentre noi abbiamo uno squadrone di carabinieri, ehm, che fanno quello che possono, ma eh, diciamo una lotta impari. Con loro ho collaborato quando appunto eh, uno di questi matti turchi e anche minacciato di ah. attacco con l'acido e, e diciamo che però la, la storia nostra è di un paese che è mh, stato uh, diciamo così come un po' l'Egitto, no? noi siamo al centro di furti, quindi noi abbiamo comunque avuto un, un tipo di legislazione, di intervento. Molto forte, anche molto, cioè devo dire anche molto apprezzato eh, all'esterno. Mentre Scotland Yard è un po' l'opposto, cioè loro sono quelli che hanno importato, no? hanno fatto mambazza. E eh, devo dire che il mercato dell'arte e il mercato antiquario è ancora uno di quei settori che tira alla grande, per cui eh, sai. Ecco, quindi. In definitiva, se volete regalare un papiro facendo qualcosa di strano, regalatelo falso, perché comunque insomma, anche il falso ha il suo perché. Tutto sommato lo possiamo considerare uno dei molteplici aspetti della fortuna dell'antico. Sì, sono d'accordo. Ecco, e allora, su questa nota facciamo l'ultima domanda a cui rispondere, però molto rapidamente, perché stiamo sforando il Tempo di, eh, eh, di, di reazione eh, eh, da parte del, del pubblico. E eh, tu ti consideri un antichista? Ma sì, io mi considero un antichista, come chiunque di noi specialisti, insomma, che eh, si occupano di cose che hanno a che fare con l'antichità in modo anche molto diverso, insomma, così gli uni dagli altri, quindi sì, faccio parte della categoria. <ride> Però degli antichisti, diciamo giusti, quelli che anche non eh, esitano a, a andare in prima linea per combattere determinati eh, illeciti e ricevere quindi anche delle minacce, per cui insomma, a tutti coloro che eh, pensano che l'antichistica sia una disciplina, una comfort zone dove nessuno può farti del male, eh, beh non credete, sì ci sono anche quelli, però ci sono anche eh, del, degli esponenti come Roberta Mazza che dopo aver sfidato eh, l'antichistica italiana da cervello in fuga sta sfidando l'antichistica internazionale e su questo ci possiamo salutare. Eh, non si era lontra eh, il sottoscritto alla casa editrice e la terza, non posso che congratularsi con questo eh, aspetto. Eh, vedo che ci ringraziano anche di cuore, quindi grazie. la missione è decisamente compiuta. Grazie e buonasera. Grazie mille, grazie.